Le temperature, cioè... Noi di Ampas in Sicilia siamo impegnati da in inizio mese di marzo con le nostre 38 pubbliche assistenze a supporto della popolazione dopo il decreto io resta a casa. In particolare i servizi che svolgiamo giornalmente sono spesa amica, taxi farmaco, disinfezione di strade e in alcune pubbliche assistenze la consegna di pasti a domicilio a persone meno ambienti. Stiamo facendo assistenza alla popolazione, nello specifico stiamo portando i farmaci agli over 65 che non hanno familiari e tutte le persone in quarantena. In questo momento abbiamo portato i vestiti e le medicine di persone che sono ricoverate in ospedale perché trovate positive e quindi avevano bisogno del cambio. Abbiamo portati qui all'entecorpo e all l'entecorpo quindi provvederà a farli avere in ospedale. Allora intanto le serve il taxifarmaco e la spesa. In tutta la Sicilia sono partite le convenzioni con le catene alimentari di grossa distribuzione Deco, Crai ed Eurospin. La disinfezione delle strade consiste nello spruzzare con i moduli antingendio dei prodotti forniti dalle aziende sanitarie provinciali proprio per la disinfezione delle strade o nei posti di maggior accumulo.